Buonasera a tutti e a tutti, siamo con gli altri stati generali. E, insomma, due parole da parte mia sul, um, sull'iniziativa e su questo incontro nello specifico. Gli altri stati eh, generali nasce nel momento in cui eh, sono ritrovati gli stati generali convocati dal Primo Ministro Conte e l'iniziativa ha la finalità di presentare ospiti, prospettive e idee che a nostro giudizio insomma, potrebbero, dovrebbero avere più, più voce e nell'ambito di questi stati generali e in generale nell'ambito del dibattito pubblico italiano. Abbiamo affrontato vari temi eh, fino, fino ad oggi, eh, si è parlato di lavoro, di sviluppo industriale, di università di, di ricerca, di rapporti con l'Unione Europea e, e le associazioni, le realtà che hanno contribuito all'iniziativa all sono la FIONDA, eh, l'Osservatorio Globalizzazione, Critica Economica Sottosopra. E associazione minerva mi presento sono marco stucchi sono dottorando in uh, filosofia aspirante insegnante presidente dell'associazione del, minerva e aspirante insegnante eh, questo introduce ci introduce al tema di oggi che è la scuola e, per parlarne abbiamo tre ospiti che vado a presentare che sono il professor nicola capone libero ricercatore, docente nei licei napoletani e socio fondatore di eh, Società di Studi Politici. C'è il professor Giovanni Carosotto, docente presso l'Istituto Statale Virgilio di Milano, autore di numerosi saggi, articoli e curatele. E c'è il professor C'è, nel senso che arriverà a pochi a brevissimo, il professor eh, Cristian Raimo, docente a Roma, scrittore e assessore alla cultura nel municipio 3 di, di Roma. E, professor Raimo che quindi ci raggiungerà a breve, però possiamo partire con, con, le, con le domande. Sono tre punti su cui interverranno tutti e tre, su ciascun punto interverranno tutti e tre gli ospiti. Allora, la prima domanda riguarda, diciamo, chiamerei a delineare un quadro generale sulle condizioni, sullo stato di salute del corpo docente italiano. Per parlarne dobbiamo prendere atto di una serie di problemi strutturali che contraddistinguono scuola italiana, nell'età media faccio come esempio, un'età media piuttosto elevata eh, probabilmente la più elevata d'Europa da parte del corpo docente italiano, stipendi piuttosto bassi rispetto ad altri paesi europei eh, una certa carenza di personale, questo soprattutto nelle scuole secondarie, quindi a fronte di questi problemi strutturali ehm, vi chiederei ad esempio un commento su un fatto diciamo, attuale eh, che riguarda le nuove assunzioni che ha previsto il Ministero del, dell'Istruzione. Eh, sono stati mh, detti dei, dei bandi e eh, si parla di 80.000 eh, assunzioni, 30-32.000 entro il, il prossimo anno scolastico. E, questa è stata presentata, questa, insomma, queste assunzioni sono state presentate come insomma, un grande colpo al, al precariato, un'iniziativa un eh, forte, que, forte che probabilmente da anni si, si chiedeva, mm, quindi vi vorrei chiedere se siamo davvero di fronte a una... insomma... Mh, un passo avanti importante o se siamo ancora lontani rispetto agli obiettivi minimi e più in generale, al di là del, dell'attualità, sempre restando sulla sul, figura del docente, vi chiederei se c'è da aspettarsi una significativa trasformazione del ruolo dell'insegnante negli anni a venire. E rivolgo la domanda inizialmente al professor Carosotti che ha scritto... Eh, scorso aprile un interessante articolo su Roars in cui insomma fa alcune considerazioni eh, al, al riguardo e suggerisce che la direzione che si sta prendendo sia quella di direzione mh, autoritaria, punto di domanda eh, di eh, limitare l'autonomia del singolo insegnante e di eh, trasformare gli insegnanti in un mero esecutore del Sera dell'istruzione dell o del dirigente scolastico eh, di turno. Quindi, professor Carusotti, nel ringraziarla per insomma, aver accettato il nostro invito, eh, le pongo questa prima questione. Innanzitutto, buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori. Allora, bisogna sicuramente contestualizzare, perché senza un'adeguata contestualizzazione anche i dati strutturali dalla: dal basso stipendio alla politica di assunzione non possono essere compresi nella loro giusta valenza e diventa anche difficile poi rispondere alla domanda, alla domanda conclusiva. Io direi che rispetto alla politica di trasformazione radicale, riformatrice, chiamiamola pur con mille dubbi, che riguarda la scuola italiana che è data da più di due decenni, da un certo punto in poi eh, è prevalsa una linea politica che è stata quella di delegittimazione professionale dei docenti. All'inizio, nell'epoca berlingueriana, fino a Moratti, si cercava in qualche modo una cooptazione dei docenti nel nuovo disegno di, di eh, rimodellare la didattica. Quando si è visto che da parte dei docenti c'era una resistenza di carattere sia culturale sia professionale, la politica è stata una politica di attacco, di, di delegittimazione de, de in base a quali criteri sostanzialmente, qual è la motivazione ufficiale che dovrebbe portare a dichiarare l'inadeguatezza, io direi anche l'inutilità di tutto il bagaglio professionale che i docenti hanno accumulato in anni di esperienza. Prima di tutto che non avrebbero rielaborato il passaggio epocale che ci sarebbe stato nella società post-fordista. Secondo, che ci sarebbe stata in campo una effettiva rivoluzione scientifica, così si esprimono... Roberto Campione e Silvano Tagliagambe in un libro eh, del lontano 2007 che in qualche modo obbligherebbe a un nuovo paradigma educativo non negoziabile, non negoziabile proprio perché è frutto di una rivoluzione scientifica in atto. E ovviamente tutto ciò si concentra, ma su questo non mi soffermo perché non ci sarebbe tempo, sul paradigma delle competenze, sullo smantellamento del sapere disciplinare le discipline che, come dice Luciano Benadusi, dovrebbero diventare eh, l'apparato servente delle competenze, vero obiettivo formativo. Beh, questa politica di delegittimazione dei docenti, del, del fatto che non possano governare il loro lavoro in autonomia, ha avuto anche delle espressioni particolarmente crude. Nel 2017 la Deloitte Consulting, che venne, a cui il Ministero richiese una... una Così un esame generale dell'istruzione parlò di resettare le sinapsi cerebrali dei docenti di vecchia formazione, quelli intorno ai 55 anni, età che avevo proprio quando uscì quel rapporto. Il nuovo piano digitale eh, scritto da Lanfre, il quale parlava mh, dei docenti che dovevano chiedere dei formatori di qualità proprio per rivedere totalmente, resettare totalmente la loro professionalità tutta la politica della formazione obbligatoria che non prevede alcun tipo di formazione disciplinare ma unicamente metodologica rispetto a questi nuovi paradigmi e non ultimo perché è avvenuto il documento di quattro dirigenti, ma una di queste, la dirigente Amanda Ferrario, fa poi parte del gruppo scelto dal ministro Azzolina per immaginare la nuova scuola la quale parla sostanzialmente di contenuti didattici creati da un gruppo di esperti content manager che andrebbero su una piattaforma unica, una sorta di unico testo nazionale, un altro gruppo di lavoratori della scuola, gli instructional designer, i quali dovrebbero poi come dire, tradurre questi, questi documenti iniziali in unità didattiche d'apprendimento quindi gestirle metodologicamente, e il docente che si servirebbe da questa piattaforma per operare nei confronti degli studenti sulla base di criteri operativi decisi da altro. Ora è evidente che c'è da una parte una forte intenzionalità ideologica che forse svilupperemo meglio nei nuovi punti, che è chiara, quella di consegnare la storia, a, la scuola scusate, a enti privati, ha interessi privati che devono gestire loro i criteri di valutazione, di formazione, di metodologia, di scelta dei contenuti e che devono loro formare gli insegnanti. Il rapporto Colau su cui concluderemo e la relazione Bianchi in questo sono evidenti, ma è un dispositivo comunicativo forte perché fa perno su una falsa responsabilità deontologica dei docenti che si basa su questo parametro evidentemente economicistico, il mercato del lavoro è un mercato selvaggio, i nostri studenti rischiano di uscire impreparati dopo il loro progetto formativo per entrarvi con successo, di conseguenza l'interesse prioritario degli studenti è avere quelle abilità competenze che li mettono in grado di entrare efficacemente nel mercato del lavoro, il docente che non si adegua a questa nuova finalità dell'istituzione formativa in qualche modo, in qual, Modo viene meno alla propria deontologia e non, e non può, e, ed è questa la riconfigurazione professionale che in qualche modo ne viene, ne viene, ne viene fuori. Ed è chiaro che di fronte alla resistenza che c'è stata, parliamo dell'approvazione della legge 107, ci fu un grande sciopero. Dopodiché, il gruppo dei docenti si sfaldò. Io cercai di organizzare diverse manifestazioni culturali nel tentativo di, di mantenere compatto questo fronte, ma di fronte ai numerosi documenti attuativi e programmatici che uscirono con un'incredibile intensità, irricevibili sia sul piano linguistico che contenutistico, non c'è dubbio che non sappiamo reagire, cioè non ci fu un coordinamento tra collegi, tra collegi docenti e sicuramente questo lavoro ai fianchi della, della sicurezza dei docenti, della invasività, del, dell'azione dei dirigenti ha lasciato, ha lasciato il segno evidentemente certo che se io dovessi rimproverare qualcosa ai miei colleghi con cui mi confronto devo dire che eh, c'è stata un'assoluta impreparazione nel, nel effettuare un'analisi sistemica cioè nel saper collocare i singoli provvedimenti separati dall'alternanza scuola-lavoro eh, a metodologie come il CLIL nella logica generale in cui si voleva realizzare questa trasformazione e dall'altra anche una mancata ricostruzione storica, per cui sembrano tanti provvedimenti discontinui, ma in realtà c'è una coerenza estrema nella politica dei ministeri che pure lascia, lascia perplessi di fronte al mistero che qualsiasi forza politica, se poi alternata al ministero dell'istruzione, sembra avere eh, come dire, condiviso questa politica che in qualche modo va a delegittimare la professionalità docente. Io per rispettare i tempi lascerei perdere di qual è stata la condizione reale, questa, questa politica del divide e timpera ha molto spesso, molto spesso eh, avuto successo, io non ho nessun problema eh, a confrontarmi professionalmente con colleghi che accettano con entusiasmo determinate procedimenti di didattica innovativa. Quanto questo avviene è libero confronto tra di noi in una, in una concezione pluralistica. È chiaro che la premessa di tagliagambe campione che dicevamo prima, siamo di fronte a una rivoluzione scientifica in qualche modo ormai validata, quindi non è che c'è necessità di discutere su sull'ambito di una legittimità le nuove procedure e quindi, come diceva Gavosto in un intervento recente, volenti o nolenti i docenti le devono applicare. Come poi lo stesso, lo stesso documento dell'Associazione Nazionale Presidi, eccetera, hanno detto, beh, questa, questa è la situazione. Volevo un attimo però arrivare, visto che mancano un paio di minuti, a quello che le ha detto delle nuove assunzioni: allora, aumentare lo stipendio dei docenti, aumentare. Eh, eh, i docenti è chiaro che questo l'emergenza pandemica ha in qualche modo ridato un'attualità una politica che diceva sempre che questo andava fatto ma che poi frenava nelle decisioni però stiamo attenti sono eh, cose talmente ovvie che se le accogliamo in questo modo banale senza inserirle in questo contesto andiamo poi a fare il gioco di chi ha tutte intenzioni ok il problema delle assunzioni ma vogliamo discutere di Ecco, a proposito di Giroud e della politica delle umiliazioni, che cosa è diventato l'anno di straordinariato? Che cosa sono le scuole abilitanti? Dove il docente deve praticamente fare una pratica di genuflessione attraverso le piattaforme in dire di fedeltà alle nuove metodologie, che le condivida o meno. Questo è un dato di fatto, per cui poi magari, una volta che diventerà titolare potrà anche staccarsi, ma ciò che viene richiesto è creare un nuovo personale proprio antropologicamente, mentalmente e cognitivisticamente orientato a concepire l'insegnamento secondo quei criteri di efficientismo, il cui obiettivo chiaramente è quello poi per, di permettere che la scuola eh, programmi i suoi obiettivi sulla base di eh, presupposti che le vengono dall'esterno, ne parleremo magari dopo, è la logica della rendicontazione sociale, per cui sono i rappresentanti, diciamo con industriali, privatistici e aziendali, che entrando di peso nei consigli di istituto, nella, nelle, nei contesti locali, nel territorio scolastico, in qualche modo sono loro a dettare, a dettare gli obiettivi. È chiaro che da questo punto di vista la condizione dei docenti, sul piano dell'autonomia professionale, ma anche su quello che è lo spirito dell'articolo 33 della Costituzione, è totalmente azzerata. Sia chiaro che questo è il progetto, loro non ci sono riusciti, ma è chiaro che in questi mesi abbiamo visto, e magari lo vediamo dopo, il rapporto Colau e la relazione Bianchia, un tentativo di forzare la mano approfittando di questa logica emergenziale in questo senso. Grazie. Grazie professore. Eh, si è aggiunto nel frattempo il professor Cristian Raimo, che salutiamo e ringraziamo insomma, per aver accettato il nostro invito. Ehm, Teoricamente toccava a lui con questa domanda, però passerei al professor Capone. Se... E, la domanda la, eh, la posso più o meno ripetere, riguarda insomma un'opinione sul quadro generale riguardante le condizioni o lo stato di salute del corpo docente italiano. Il eh, professor Carasotti ci ha, fatto un ha offerto un'ottima contestualizzazione di eh, alcuni problemi strutturali, quali ad esempio ehm, l'età media è piuttosto elevata, una certa mh, eh, carenza di personale. Ora appunto, mh, passo la parola al professor Capone chiedo il suo parere su mh, questa questione, se. Ehm, le nuove assunzioni o insomma, altre strategie messe in campo possono andare nella direzione di una, una rivalutazione del ruolo di insegnante o se effettivamente la prospettiva ehm, è quella che ha delinea, delineato il professor Carosotti o mh, insomma, prospettive affini. Ecco, se mi sentite, mi date la conferma. Sì. Ok, sì. intanto grazie dell'invito e saluto Cristian Raimo e Giovanni Carosotti con, con cui ho il piacere di, di confrontarmi. E, lo diceva bene eh, prima di me eh, Giovanni, ci diamo del tu, spero vada bene. E, eh, e, questa è un'onda lunga cioè quello a cui stiamo assistendo è una traiettoria che parte da molto lontano. Io in questa lunga traiettoria voglio, eh, voglio citare un testo che mi veniva in mente mentre Giovanni eh, metteva in evidenza alcuni passaggi, no? lo sbilanciamento verso le competenze. Mi ricordo... Uh, io ero ancora all'università il bellissimo testo di Luce Russo segmenti e bastoncini dove sta andando la scuola? Un libro di vent'anni fa questa domanda dove sta andando la scuola uh, in quell'immagine molto bella stiamo sostituendo il concetto di segmento con, uh, il, con, il, con il bastoncino perché dobbiamo uh, semplificare uh, in estremo la capacità cognitiva dei nostri e delle nostre studenti eh, quella tendenza ovviamente si è intensificata sempre di più in questi anni io mi ricordo che da studente a metà degli anni 90 ero impegnato a scuola e poi all'università contro le riforme che sono state eh, accennate, mi ritrovo a scuola a subire quella stessa tendenza culturale, perché stiamo parlando di tendenze culturali che vanno avanti dalla fine degli anni 90, da metà degli anni 90. Per cui teniamolo ben presente questo, perché questa tendenza culturale non può essere spaiata dalla tendenza culturale più generale, cioè quella che dà uh, rilievo a, nella nostra società all'economicismo, al monetarismo, a una logica tutta fatta di prestazioni. E, e perché metto in evidenza questo parallelismo? Perché è chiaro che bisogna, per ogni nuova società bisogna preparare i nuovi cittadini e, e i nuovi cittadini per la società di mercato andavano trasformati antropologicamente e andava trasformata quella società creando soggetti che non erano o avevano sempre minor accesso a una didattica dei contenuti, come uh, si chiamava allora in un bellissimo programma didattico messo appunto dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di cui da studente ho potuto uh, goderne e usufruirne, eh, ma appunto una didattica delle competenze. Cosa comporta questo? che il nostro ruolo viene, viene meno. È chiaro che se noi dobbiamo soddisfare competenze, noi siamo esecutori. Eh, voglio citare un altro, eh, un altro luogo dove precipita tutto questo, le prove invalsi. Le prove invalsi sono l'altro grande elemento in cui si stanno facendo le prove generali di una scuola già apparecchiata, di una scuola in cui noi non abbiamo, noi docenti, non abbiamo che misurare competenze e dispensare valutazioni sotto la falsa uh, e ipocrita uh, uh, questione del, del merito scolastico. Merito senza, spogliato da tutti astratto da tutte le condizioni, il diritto allo studio, le infrastrutture, la situazione economica e professionale dei docenti. Fuori da tutto questo, noi parliamo uh, di merito. È chiaro che la nostra professione viene, uh, uh, viene in qualche modo uh, burocratizzata e la burocratizzazione del sapere, di cui le prove invalsi sono uh, uh, la cifra, una delle cifre più evidenti, svilisce il nostro lavoro. Cosa è successo quando è scattata la pandemia? Ma cosa è successo i mesi prima, ce lo ricordiamo tutti, quando c'era un'allerta medio in questo paese? La prima cosa a chiudere erano le scuole, erano gli spazi pubblici. Cioè la scuola non ha nessuna, in questo momento è stata talmente impoverita, nonostante l'enorme lavoro che si fa, che fa la tutta la comunità scolastica, dal punto di vista infrastrutturale è stata talmente indebolita che alla prima crisi di ordine sistemico ambientale le scuole debbono chiudere, ma questa volta è successo qualcosa di più grave, non solo le scuole necessariamente dovevano chiudere perché eravamo dinanzi all'evidenza dell'incompatibilità eh, di spazio, va bene spazio fisico ma quello che è successo, il più grave, è che noi non avevamo le strutture per poter fare didattica. Dove ci siamo trasferiti? Noi ci siamo trasferiti su piattaforme private. Google, uh, Team e tante altre piattaforme uh, gestite da multinazionali senza nemmeno chiedere che cosa accadeva dei nostri dati. Uh, I dati sulla privacy. Noi abbiamo completamente ceduto e l'abbiamo fatto con una... Uh, diciamo, con una... Uh, un riflesso che è preoccupante, perché è come se noi ci fossimo trasferiti su, in, ad insegnare tutti quanti in una scuola privata. Attenzione, i mezzi condizionano i contenuti. E dunque, se io ho dei mezzi che sono pensati per un tipo uh, di relazione, che tipo di relazione è manageriale, uh, su cui non voglio dire nulla, ma è un tipo di mentalità, che non è esattamente quello che noi facciamo a scuola. è chiaro che quella, uh, modali, quella strumentazione condiziona anche uh, uh, uh, l'esercizio della conoscenza e della costruzione della conoscenza che noi facciamo. Ora voglio dire, nonostante tutto questo, è successo il miracolo, ma credo a tanti di noi, che nonostante tutto questo siamo riusciti a tenere una relazione formativa con i nostri studenti. Nonostante tutto questo, nonostante eh, il fatto che da un momento all'altro noi non eravamo nemmeno attrezzati a tenere una, eh, un, una struttura. Allora a me fa ridere, fa ridere quando si parla eh, di che bisogna resettare il cervello degli insegnanti perché c'è stata la rivoluzione scientifica a cui bisogna adeguarsi ed è una rivoluzione tecnologica e poi il paese non era attrezzato tecnologicamente. Allora questa rivoluzione in questi vent'anni, che è arrivata al massimo al registro elettronico. In cosa è consistito? Perché eh, noi abbiamo bisogno di strumentazione digitale. Le, le strumentazioni digitali sono un ottimo supporto alla didattica tradizionale, ma il problema è che non possono essere un sostituto. Non si può... Cosa, cosa è accaduto? Cosa io vedo di pericoloso? Che la standardizzazione e la meccanizzazione del processo educativo con questi strumenti va alla grande. Per cui io mi immagino che per fare in fretta noi alcune valutazioni durante l'anno si proporrà di accelerare e farle in questo modo, di renderle, di, di automatizzarle, magari con dei quiz, con delle uh, domande a risposta multipla, che è l'antiscuola tutto ciò. Allora, noi voglio dare... Uh, fatto questa premessa, non ritorno sui punti già accennati, questa rivoluzione di cui si parla è partita 30 anni fa. È un'onda che batte sullo scoglio. Uh, questa crisi accelera di fronte a quale situazione? Abbiamo, voglio dare un po' di numeri presi dal Ministero, abbiamo una comunità scolare di 8,5 milioni di studenti. Abbiamo una comunità di insegnanti di ruolo di 729.668 su, eh, insegnanti, per cui siamo sotto il milione di insegnanti, per ognuno di questi insegnanti eh, o, o, di ruolo ce n'è uno precario, per cui i numeri 30.000, se non si fa un grande investimento, noi abbiamo metà, eh, ab abbiamo lo specchio dei professori di ruolo che è precario, che permette di tenere viva la scuola. Di questo numero, per cui 8 milioni e mezzo a 730 mila più o meno insegnanti, l'80% di, di questi insegnanti sono donne. Perché metto l'accento su questo? Perché uh, il fatto che non si investa assolutamente in tutto quel settore che è detto della riproduzione e della cura domestica, mette le nostre colleghe in una situazione, specie durante la pandemia, estremamente fragile perché è ricaduto sulle donne ancora una volta il ruolo dell'accudimento e della cura nelle case e contemporaneamente molte di queste donne dovevano fare quell'altro lavoro di cura che era con, uh, che era con i, loro, uh, i loro studenti. Uh, per dare ancora uh, dei numeri, soltanto uh, i professori maschi che rappresentano Uh, il 17% del totale uh, degli insegnanti in Italia soltanto lo 0,3%, cioè 2.252 di loro sono al di sotto dei 34 anni la media è sopra i 54 andiamo verso i 60 allora, con stipendi che si aggirano uh, sui 23-24 mila euro annuo questo è il quadro Ora, rispetto a questo, è un miracolo che la scuola italiana regga. Perché c'è una generazione, che è esattamente quella dei sessantenni, che viene da, viene da una formazione uh, uh, profonda, forte, che ha ancora, ancora in mente quella riflessione che a metà anni 60, a metà anni 70, si stava facendo sulla scuola, cioè si stava facendo sulla società. Cosa avverrà con la nuova generazione di insegnanti? Uh, che sono formati nella maniera in cui diceva prima Giovanni, sulle piattaforme in dire, con uh, corsi a distanza, formazione a distanza, e tutti allineati sulle competenze. Pochissimi contenuti. Allora, questo è il quadro. Marco, se mi dici quando... perché ho perso il timer... Eh? Sì, in teoria 30 secondi, un minuto. Ok, allora chiudo. Questo per fare un'introduzione. In, un cioè abbiamo un quadro molto fragile che va rinforzato. Va rinforzato con le assunzioni, va rinforzato, lo diremo, con infrastrutture, va rinforzato col diritto allo studio e dando la possibilità a noi docenti di fare formazione autoformazione, sceglieci i luoghi della formazione, perché l'offerta formativa che ci viene proposta obbligatoriamente, pagando anche moltissimi soldi, non è all'altezza, o va solo in una direzione. E noi abbiamo bisogno disperatamente di contenuti, perché questa umanità che si è spinta sul barator della crisi ecologica, difetta di una comprensione del mondo, e se noi questa comprensione del mondo non la riagganciamo dentro i luoghi della formazione, io non vedo altro luogo dove questa cosa possa accadere. Ma su questo torneremo nelle altre domande. Grazie. Grazie, professor Capone. Lascerei ora la parola al professor um, Cristian Raimo sugli stessi punti, si vuole anche riprendere i punti toccati dai, dai colleghi, quindi una sua diagnosi sul ruolo del, dell'insegnante eh, odierno, ho sentito che in alcuni interventi lei lamenta una certa mancanza di confronto pedagogico eh, all'interno dei vari collegi docenti, insomma, tra gli insegnanti mh, delle nuove generazioni e eh, anche delle vecchie, quindi se vuole partire da questo punto oppure comunque dalla questione generale, grazie. C'è il microfono spento. No, no, mi sono dismutato adesso. E, intanto grazie a tutti, e non ho ascoltato i primi cinque minuti, scusate diciamo, il ritardo del, dell'ingresso e piacere. Ma io appunto non starei a ribadire diciamo, i, i punti su cui sono d'accordo con eh, Giovanni Carosotti e con Nicola eh, Capone, perché appunto mi sembra che stiamo tra evangelizzati e facendo insomma, essendo diciamo, in un contesto di convertiti, insomma, tutti quanti pensiamo che la scuola vada profondamente eh, riformata, che ci sia. Un arretramento e un, uh, che, che parta da un lungo processo che ha investito completamente la società, non soltanto italiana, di eh, eh, profonda eh, sudditanza eh, alla, alla, alla, a un'idea neoliberista di, di, di società, eccetera, eccetera. Però io di distingo e quindi diciamo che. Detto quanto il bicchiere è mezzo vuoto, io provo a dire: diciamo, dove stanno, dove, come costruire i pieni, perché altrimenti, come dire, finiamo col dire che il bicchiere è tutto rotto, e quindi mh, poi non ricaviamo molto. Io penso che ci siano stati e ci sono stati momenti in questa pandemia che hanno fatto vedere ciò che funziona e ciò che non funziona nella scuola. E, mh, attraverso, diciamo, tre grandi retoriche che si sono confrontate. Una è uh, la retorica dei sindacati, un'altra è la retorica mh, aziendalista e un'altra è la retorica, diciamo, utopista velleitaria. Sono tre retoriche che hanno in sé chiaramente delle ragioni eh, che vanno difese anche, per cui spesso come dire, sono delle battaglie che io penso siano giuste, quella su redditi di docenti, su una formazione di qualità, per esempio, è una battaglia dei sindacati, mm, persino questa in realtà, eh, nonostante appunto mi fa rabbrividire dire questa cosa, è chiaro che è una retorica che in parte... Eh, ha ragione, cioè nel senso è vero che c'è una quantità di insegnanti che non sono adeguatamente formati e che quindi eh, dobbiamo in qualche modo pensare di capire anche come eh, immaginare che possano essere eh, formati per uh, una professionalizzazione, diciamo, volendo trovare qualcosa di, di dignitoso nella retorica aziendalista. E poi c'è la retorica, diciamo, utopista, che... Il, dei movimenti educativi, penso al CD, all'MCE, molti genitori, chi pensa all'asilo nel bosco, eccetera, eccetera. Ora io vedo che in queste tre retoriche, nonostante appunto tocchino dei problemi, ci sono, eh, ci sono delle grandi debolezze. E ci sono delle grandi debolezze da alcuni elefanti nella stanza che sono, vengono visti, sono giganteschi il primo elefante nella stanza eh, nella scuola superiore diciamo in media quindi diciamo nelle scuole superiori di primo e secondo grado sono le ripetizioni private eh, le ripetizioni private è un mercato che assorbe circa un, ormai un miliardo e mezzo di, di mercato anno ed è una delle ragioni per cui tutti il reddito degli insegnanti, la formazione, la dispersione scolastica, i corsi di ricordazione, <susurra> eccetera, ehm, non sono affrontati. E... Questa cosa qui, io penso che ogni volta che pongo questo problema è un grande... è una grande impasse. Che ne facciamo di... Questa scuola bis, un ragazzo su due alle superiori prende ripetizioni private, eh, un, un ragazzo su due oltre le 25-30 ore che passa a scuola ne passa 8-10-12 a fare ripetizioni private. Eh, questo è un una metà abbondante dei professori uh, delle scuole superiori da ripetizioni private e quindi quella, quelle 1400 euro quando va bene di un professore uh, alle superiori eh, vengono, diventano 3000-3005 possono diventare 3000-3005 se un professore si mette a fare altre 20-30 ore settimanali di ripetizioni private facendo fondamentalmente creando un, un, un, un, un, un meccanismo di classismo sia all'interno dei, dei ragazzi del, del, della platea dei ragazzi sia all'interno della classe docenti e facendo sì che gli scioperi su reddito arrivino, se va bene, al 4% di adesione e bisogna affrontarla. Questa, questo è un grande elefante nella stanza. Un altro grande elefante nella stanza è quello sulla valutazione degli insegnanti. Dico tutte le cose su cui diciamo, diciamo il resto siamo d'accordo. Cioè, il resto siamo d'accordo. Eh, però, appunto, visto che, appunto, non, come dire, non stiamo parlando. Diciamo il contesto in cui stiamo parlando è un contesto, appunto, di compagni, credo. Insomma, quindi eh, non, non mi metto a dire quanto possa far schifo, appunto dato di 85 milioni di euro del governo una gran parte a Google eccetera eccetera e mh, dicevo, eh, la valutazione degli insegnanti allora qui eh, bisogna mettersi d'accordo anche su questo perché la valutazione degli insegnanti chiaramente è mh, eh, può, può diventare un un, un vile e aziendalistico e orribilante strumento eh, sin, di repressione del sindacato, dei diritti, meritocratico, aziendalista, eccetera, eccetera, però nessuna valutazione degli insegnanti diventa veramente complicato. Nel senso che noi abbiamo un settore per cui ci sono 8 milioni e mezzo di studenti, cioè un milione insomma come vogliamo considerare tutti quelli che fanno supplenza, eccetera eccetera che in realtà eh, vengono dopo che entrano in classe per una ragione qualunque quindi per un concorso e per una laurea fatta bene loro tutti si aggiornano eccetera eccetera quella persona lì per tutta la sua carriera non sarà mai valutata Ora, questo per me è un grande problema nell'insegnamento e che poi eh, i metodi per valutare questi insegnanti siano negli anni con dei dispositivi eh, mefitici o ripilanti, il bonus del merito eccetera eccetera, questo non vuol dire che la questione non ci sia cioè, come si valuta un insegnante come si valuta un insegnante vuol dire anche come si forma un insegnante perché è impossibile che noi non pensiamo alla sono d'accordissimo sui corsi online, la farsa dei CFU venduti, i corsi finti dei sindacati o di altre associazioni eccetera eccetera, questa cosa la valutazione fa parte del processo formativo io posso essere un insegnante che da anni sto facendo danni e ne conosco tantissimi, e posso essere un insegnante invece che in questo momento sta facendo il lavoro di tre persone, cercando di recuperare, eccetera, eccetera. Adesso a me non mi interessa dare i voti, ma mi interessa che quell'insegnante che fa danni non li faccia, ne faccia meno possibile, e, e questo per me va, va inteso nella professionalizzazione della, della, della professione. Eh, docente, insegnante soprattutto per esempio appunto quello che si diceva prima Noi qui siamo quattro maschi e, e, e appunto mentre già ho giustamente ricordato che il corpo docenti è, è maschile e, e appunto l'idea che invece nelle professioni delle medie, dell'infanzia del nido, la professionalità la professionalizzazione sia una optional, anche quello è una roba incredibile poi quanto mi manca, scusami il... Um, di tempo. Un paio di minuti. Due minuti. Sì. Ok. E poi c'è un'altra grande questione che è questa della del rapporto con la tecnologia e la scuola. Perché ah, scoppia la pandemia e quindi arriva Google, Apple, Team, We School, eccetera, eccetera, è perché poi nessun cioè, nel senso. Cioè il senso tra tecnologia e scuola, tra infrastruttura digitale e tutto ciò che riguarda il contesto digitale è stato lasciato a eh, gruppetti di start-up furbi che hanno capito il business, in realtà per esempio tutto quello che riguarda la community è più o meno risucchiato da scuola.it e studenti.it Pazzescamente chi ha capito che fondamentalmente ha investito sul mobile invece di investire sul fisso e sulla fibra, e quindi non è stato fatto nulla per di investimento. Open fiber. Uh, vabbè, insomma, messo, non apro una, una parentesi su questo. Quindi le scuole non sono clappate, non c'è fibra, non ci sono. E anche l'idea di dare i tablet nella pandemia, come dire, non ha risolto molto perché di fatto diciamo, il contesto digitale è un contesto appunto diverso, non è che semplicemente se do un tablet ho ridotto la, come dire, il, il digital divide, è molto di, diverso i contenuti digitali verso lo schermo sono, possono essere molto diversi, ci vogliono sempre delle persone che accompagnino e e di fatto le case editrici per esempio non hanno capito quasi nulla di come pensare di dare degli strumenti nuovi rispetto a un contesto che si muove moltissimo sul eh, digitale, e questo non vuol dire semplicemente mettere i libri in pdf o i contenuti multimediali nei libri, ci sono dei contenuti diversi che vanno pensati in, questa, in, una, in un contesto che è digitale, che non possono essere i video nella mia stanza in cui io faccio una lezione frontale e poi la mando su YouTube, che è quello che in questo momento c'è nella scuola italiana ed è quello che il Ministero purtroppo raccatta perché c'è. Allora io non, non, non posso pensare che questa sia la didattica a distanza, questa sia la didattica digitale. E, ci sono culture che possono essere in, in, coinvolte in tutto questo, soprattutto secondo me devono mettersi insieme dei, delle competenze di tipo informatico e delle competenze di redazionale editoriale. Nel senso che poi su tutto questo, chiaramente, altrimenti Google vince, ma Google vince perché offre un servizio che non c'è. Google, uh, WeSchool, studenti.it, scuola.net, cioè delle cose che chiaramente sono di, di, di bassa, di, di, di bassa eh, qualità e dall'altra parte finisco io sono anche ottimista su, questa, su, questa, su come si rinizierà la scuola perché di fatto appunto ehm, in fondo nel, nel bene e nel male la scuola in parte si è fatta Uh, alcuni, c'è una grande edizione scolastica c'è un'altra roba così eccetera eccetera ma di fatto in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità fatti a cavolo, fatti eccetera eccetera, ma eh, si stanno facendo ed è abbastanza impressionante che ci sia un milione di ragazzi che sta facendo gli esami di maturità e in questo contesto eh, disastroso questo per me è il il, la garanzia che qualcosa che si può fare se non abbiamo fatto gli esami di maturità possiamo fare, anche, possiamo fare anche la scuola e basta grazie professore ehm, grazie per aver effettivamente introdotto delle questioni che quando si parla di scuola sono spesso sottovalutate se non eh, del tutto rimosse e, su queste questioni potremmo tornare nell'ultima eh, domanda eh, quando riprenderemo un po' i discorsi di carattere sociale e anche politico adesso vorrei declinare un po' il tema scuola eh, in senso relazionale se vogliamo eh, in senso più eh, psicologico comunque andando a interrogare altri aspetti e la seconda domanda riguarda appunto, eh, le sperimentazioni che eh, sono state adottate in ambito eh, didattico. Quindi Vi chiederei se a vostro avviso sono emerse soluzioni interessanti in questa fase di, di emergenza eh, e ehm, in generale rispetto alle modalità di valutazione degli studenti, vorrei che in questa domanda ci concentrassimo proprio sulla valutazione degli studenti anche a prescindere rispetto all'emergenza Covid stanno emergendo soluzioni interessanti nel, negli ultimi anni e, mh, mh, sì, in teoria eh, il professor Raimo adesso dovrebbe ancora rispondere, ci sono due risposte mh, consecutive, eh, mi scuso però è andata così e mh, il Professor Raimo, eh, tra l'altro avevo sentito un suo intervento di, di recente che mi ha ricordato un passaggio del, del racconto d'inverno di Shakespeare, nel, nel quarto, nel quinto atto, insomma c'è un gentiluomo che sta parlando con una, un furfante, un, insomma una persona non per bene, e questo gentiluomo dice al furfante io so che tu sei un ubriacone, che non sei un bravo lavoratore eppure giurerò al principe che tu sei un bravo lavoratore, sei un bravo uomo e questo passaggio mi è stato ricordato da un, un aneddoto che raccontava il, il professor Rano sulla sua attività di docente quando qualche anno fa... Eh, nel suo rapporto con questo ragazzo con eh, DSA, mh, si è reso conto che mh, tendenzialmente mh, gli veniva sempre dato un voto mh, che rasentava la sufficienza a fronte di prestazioni da due o da tre. Allora, il professore spiegava come a un certo punto ha iniziato a dare un, voti, un voto particolarmente alto, un 8, un 9, a questo ragazzo e hanno fatto seguito delle. Eh, delle performance, delle, eh, delle prestazioni molto più elevate rispetto alla media. Quindi eh, questo è un tema importante, come la valutazione non è solo descrittiva rispetto alla prestazione dello, dello studente, poi non c'è solo la valutazione dell'insegnante, ci sono la valutazione di tutti anche altri soggetti che sono stati citati prima. La valutazione ha anche un ruolo prescrittivo, e, quindi mi volevo un po' soffermare con il professor Reno su, su questo fenomeno. Diciamo. Allora rispondo brevemente perché sennò prendo anche spazio gli altri e così. E, Io a un certo punto sì, penso che ci siano due... Eh, siano due le chiavi per diciamo la valutazione eh, dei ragazzi eh, da, da docente uno è la chiarezza uno è l'incoraggiamento eh, ma questo diciamo non è che me lo sono inventato io eh, e anche le cose che il mio mo il modo di valutare per esempio questo episodio qui erano sono di un grande logista che si chiama Albert Bandura che soprattutto sullo sport, sulla valutazione dello sport, l'attività dell fisica, però ha poi quegli stessi metodi applicati in altri ambiti, insomma, possono avere un senso. E purtroppo queste due eh, modalità, cioè la chiarezza, io ti sto mettendo un voto, perché ti sto mettendo un voto? E qual è la ragione? Spiegare che cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa sai fare, cosa non sai fare bene. Quindi, io praticamente sempre prefaccio autovalutare perché nell'autovalutazione, eh, quegli elementi di, di, di appunto di correzione vengono fuori in maniera più semplice. Anche se uno ha soddisfazione, quello che va. Che va fatta poi una valutazione non sulla prestazione in sé se io penso di essere bravissimo ma invece non, non lo sono se io penso di essere una pippa perché tutti quanti mi trattano sempre male che, che l'importante è agire in una dialettica con la mia autorappresentazione su, su quel voto lì e quindi non è un semplice voto alla prestazione dall'altra parte l'incoraggiamento cioè nel senso noi abbiamo una scuola che seleziona scuola classista, una scuola che discrimina una scuola che esclude abbiamo un 14,5% di dispersione scolastica eh, all'ultimo dato 2018 e tenendo conto che nel 2016 questo dato è arrivato al minimo storico 8, poi rispetto al 2017 e 2018 quindi abbiamo un, una persona su 7 in Italia che non conclude un ciclo di studi superiori vuol dire essere un handicappato sociale oggi, cioè vuol dire avere una forma di grande deficit rispetto appunto a, a, alle forme minime della cittadinanza allora su questa roba qui io penso che occorra interrogarsi tantissimo su come fare formazione per la valutazione cioè come si impara a valutare e mi sembra appunto platealmente disastrosa l'idea che sia una persona che tutto il giorno valuta in continuazione compiti in classe performance eh, mette più meno eh, cioè, Senza mettere tanti voti tre voti per uno a quadrime cioè senso, una roba che è, è chiaramente eh, ed è una persona che non viene valutata mai mai allora questa cosa per me crea veramente una specie di disparità per cui il voto diventa questo specie di, di, di, di, di unico dispositivo del potere per cui noi insegnanti siamo sempre sentati perché abbiamo avuto un, una specie di, di investitura reale una volta per tutte, e però con questa investitura reale possiamo decidere del potere di rocciatura o di un 5, di una promozione, eccetera se la valutazione diventa una relazione di tutto il resto delle, de, de, de, delle pratiche educative diventa una cosa diversa e quindi anche noi insegnanti possiamo essere... Professor Raimo, le chiederei se ha delle altre pagine Prefetto. aperte. Ok, grazie. Prefetto. Grazie a voi. Comunque, ancora 3-4, 2-3 minuti no, facciamo... No, no, per... Me ne tengo per dopo, questa non voglio okay. prendere dopo. Ok, allora passiamo al professor Capone, sempre sulla seconda domanda. Lei, professor Capone, eh, negli ultimi anni si è dedicato eh, alla nozione di bene comune, sottolineando spesso come i beni comuni rimettono al centro le, eh, le relazioni umane. E, eh, volevo chiedere che riflessioni hanno suscitato in lei, eh, sperimentazioni, quali appunto la... Eh, didattica a distanza, paradossalmente eh, è vero, ci è stato insegnato anche un fatto il, di recente il corso per l'IME tablet, e, e veniva fuori con insistenza questo punto del fatto che la scuola più telematica abbatte le barriere spaziali, quindi dovrebbe rendere i soggetti più eh, vicini. Mh, con questa scuola più eh, telematizzata che abbiamo osservato in questi mesi, ma che in teoria, ehm, insomma, proseguendo nel, nel solco tracciato negli ultimi anni, dovremmo vedere anche nei prossimi anni, la scuola viene resa più o meno eh, bene comune. So che ha già in parte risposto alla prima domanda, però volevo chiederle questo. Eccomi. Intanto, sì... Ehm... L'esperienza dei beni comuni, io per contestualizzare eh, vengo dall'esperienza eh, della rete nazionale dei beni comuni, in modo particolare dall'esperienza napoletana eh, dell'ex asilo Filangieri, che insieme ad altri eh, 11 spazi è una sorta di accademia diffusa, così noi eh, amiamo tra le altre cose definirla, una sorta di comunità di ricerca che continuamente su questo tema delle relazioni Uh, cerca di, di imparare e la scuola ha tutte le caratteristiche uh, dei, beni, dei beni comuni perché i beni comuni connettono sostanzialmente un bene all'esercizio dei diritti fondamentali questa è la connessione che uh, quel grande maestro del diritto che è stato Stefano Rodotà e, e l'altro grande maestro del diritto che è Paolo Maddalena ci hanno consegnato Paolo Maddalena, tra l'altro, promotore di una uh, nuova legge sui beni comuni, dove specifica ancora meglio tutto questo. Questa connessione tra beni esercizio e esercizio dei diritti fondamentali. Ecco, il bene che noi abbiamo uh, a scuola è la conoscenza. La conoscenza si dà nella forma della tradizione, cioè di quello che si è sedimentato nella storia, almeno della nostra civiltà, e uh, l'esercizio di un diritto. Qual è il diritto connesso alla conoscenza? È il diritto di potersi sviluppare liberamente, sviluppare la propria persona liberamente. La nostra Costituzione dice pieno sviluppo della persona umana. È questo quello che innesta il tema il bene conoscenza su ognuno di noi. Ognuno di noi ha fatto esperienza di, di, di questo, quando ha scoperto, ha potuto dire da solo, ho capito, ho trovato l'idea, mi è chiara una cosa, dai, eh, dai, dai saperi minimi a quelli più complessi, la gioia che si prova quando, eh, quando si incontra un personaggio di un romanzo, o ci si commuove con una poesia, o, o ci si infervola, per un concetto filosofico, si prova entusiasmo per la risoluzione di un problema di trigonometria, eccetera, eccetera. Cioè noi eh, diamo la possibilità a ognuno di noi di svilupparsi pienamente nelle proprie tendenze intime. Questo fa la scuola e lo fa in un modo speciale, lo fa in modo comunitario parola ambiguissima, ma che in quel contesto dice la comunità è quel mezzo attraverso il quale io non sono solo in questo processo, perché la cultura è l'unico elemento che non può farsi da solo. E, e, e diciamo, è forse l'elemento che più caratterizza la nostra, la nostra specie senza primatismi di nessun tipo cioè noi non parliamo da soli non impariamo a parlare da soli non impariamo a pensare da soli non impariamo a immaginare da soli abbiamo bisogno della relazione da, con l'altro la cultura ha questo scritto nel suo, eh, nel, ne, nella sua struttura portante è relazione. Ecco che allora beni, diritti fondamentali comunità di ricerca, comunità educante, comunità eh, di, di, di conoscenza, nella scuola, se si danno i mezzi giusti, eh, può essere quella un'occasione un giusta. Veniamo al tema del, eh, della, degli strumenti digitali. Ecco, anche lì, io ho pensato, dico cosa ho fatto io? Eh, io ho cercato di non mettermi dietro lo schermo a fare la lezione frontale, che non faccio nemmeno in classe in modo prevalente, ha una sua funzione ed è importante la lezione frontale, ma quando diventa prevalente diventa un ostacolo, eh, semplicemente perché è noiosa la soglia di attenzione eh, cala, e preferisco lavori cooperativi, preferisco far lavorare i ragazzi e lavorare insieme i ragazzi in gruppo. Ecco, io ho pensato che l'ambiente digitale poteva essere un ambiente comune di cooperazione. Per esempio, nella scrittura collettiva di testi, Uh, analisi del testo, abbiamo analizzato Hobbes, Locke e Spinoza sul tema dell'obbedienza, eravamo in tema di Covid e di misure restrittive e abbiamo provato a lavorare su un documento condiviso, cose che puoi fare solo con questa strumentazione. Per cui ci sono cose che puoi fare benissimo con l'infrastruttura digitale, ma hai bisogno sempre di quel grande contenuto e della relazione e della relazione. Poi gli strumenti possono potenziare. Certo, se io alimento, se io non lascio il ragazzo, la ragazza nella sensazione di dovessi fare valutare in una sorta di interrogatorio ma che invece deve, deve contribuire a costruire collettivamente quel sapere. Ad esempio noi abbiamo costruito un quaderno di classe di storia e filosofia, no? abbiamo raccolto il materiale, l'abbiamo collezionato, abbiamo cercato di dargli una forma, abbiamo cercato di indagare dei temi, quello diventa il patrimonio di quella classe, di quel gruppo. Io poi spero che la scuola possa ospitare questi lavori sul sito, metterli a disposizione di altri, uh, di altri ragazzi. Ma lì il tema della valutazione diventa centrale perché se noi non liberiamo la valutazione dalla verifica, non confondiamo valutazione e verifica, noi non riusciamo a fare un passo in avanti da questo punto di vista. La valutazione fa parte del processo formativo, e qui voglio sempre dare dei dati, eh, dei dati di riferimento. Eh, quello, il decreto che regola la valutazione nelle scuole italiane è il decreto del Presidente della Repubblica numero 122 del 2009. Va bene, per avere un dato anche eh, legislativo eh, davanti, avere un parametro comune da cui poi muovere mh, una riflessione anche differenziata. Cosa dice quel decreto? Dice che la, la, la valutazione è espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, da una parte, ed è espressione dell'autonomia professionale proprio della funzione docente nella sua dimensione individuale e collegiale. Questa è un'altra cosa fondamentale. Noi facciamo proposte di voto nel Consiglio. Poi il Consiglio, che in modo collegiale, dovrebbe cercare di dare una valutazione complessiva, finalizzata a che cosa? Dice sempre il decreto, che è pensato in questi elementi uh, bene. Quella, quella valutazione deve servire a individuare le potenzialità, risolvere le carenze, e dare la capacità all'allievo di essere eh, pronto ad autovalutarsi, che non significa mi metto il voto a caso, perché poi l'altro equivoco è il voto, perché il voto non basta a tutto questo, il, il vo il voto, nel voto non c'è tutto questo meccanismo, è, è uno di quei meccanismi eh, che eh, eh, burocratizza quello che facciamo. Io, io andrei verso una valutazione di altro, di altro tipo, vabbè, ma eh, adesso voglio concentrarmi in questi pochi minuti su altro. Se io intendo la valutazione in questo modo, è chiaro che io devo mettere in modo un processo, non sto facendo la media dei voti. Io sto mettendo eh, la classe nella condizione, in modo individuale e in modo collettivo, ognuno di loro di esprimersi, di costruire sapere di mettere in condizioni di maturare meglio quello che già sa e che ha imparato. Questo è un processo lento che necessita di un dialogo costante che non può ridursi alla valutazione fatta con l'interrogazione periodica. Io dico sempre, noi abbiamo la Santa Trinità a scuola. Spiegazione, interrogazioni, voto. Questa cosa, forse servita in un periodo iniziale della scuola, oggi non serve se è l'unico modo di valutare. Abbiamo bisogno di mettere davanti, io amo dire altre, un'altra eh, triade, un, un altro, eh, eh, altri parametri. Noi dobbiamo tenere insieme le, imparare, capire e sentire, perché io posso imparare una cosa e con, con l'obbligo di un'interrogazione tenerla anche a memoria per una settimana. Non posso capire se per fortuna intorno a quella cosa si è sviluppato un mio interesse, ma se queste due cose non sviluppano un nuovo sentire nel soggetto, la cultura diventa una maschera, diventa un atto di presunzione, ecco che allora quando mettiamo, se intorno alla valutazione, e qui ci metto anche la nostra valutazione, perché se noi rompiamo l'isolamento nel quale esercitiamo la nostra arte, ma per esempio incominciassimo con un numero maggiore di insegnanti a lavorare in copresenza, a lavorare in copresenza in classe, e allora la valutazione, eh, se passa per la copresenza, passa per il lavoro collettivo con i ragazzi, con i risultati del gruppo classe, che vengono presentati, per esempio, potrebbero essere presentati a fine anno. Uh, cioè il processo, tutto il processo formativo di costruzione del sapere, diventa un processo collettivo e non individuale. E allora anche la valutazione, perché il docente che non sa fare il suo lavoro, e, e purtroppo sono, sono, sono tanti i casi, e allora a quel punto se si trova a lavorare in classe con un altro docente deve preparare un lavoro insieme alla classe eh, quel lavoro viene presentato anche ad altre classi cioè si attiva quella comunità scolastica quel docente è messo nelle condizioni di, eh, di aggiornarsi di prepararsi, di farsi aiutare, di co collaborare si impara, quando si lavora cooperativamente si impara dall'altro si può fare un grande no. lavoro di apprendimento quanto mi resta? E in teoria nulla, però si vuole concludere. Se... Chiudo sul, sul, sul sentire, perché uh, questo è un tema a cui io uh, tengo uh, tantissimo. Uh, se la cultura non forma un nuovo sentire, noi rischiamo che tutti gli strumenti di cui avremo a disposizione saranno armi contro di noi. La crisi ecologica, ritorno <ride> su questo punto, in cui ci troviamo è crisi di paradigma e non lo è da adesso. Se noi non facciamo una rivoluzione mentale, paradigmatica, da questo punto di vista, non, non ne usciamo. Ecco perché i nuovi saperi, chiediamo ai ragazzi di presentare lavori eh, interdisciplinari, ma noi lavoriamo in modo interdisciplinare, abbiamo tre riunioni di dipartimento all'anno, e lavoriamo tra materie affini, come possiamo chiedere ai ragazzi una cosa che non facciamo prima noi? Ecco perché va ripensata l'organizzazione interna anche della scuola, i dipartimenti, i consigli, i collegi. Dobbiamo fare uno sforzo di rimmaginazione anche della struttura organizzativa interna della scuola, da settembre in poi. Grazie professore. Sempre su questa domanda conclude il professor Carosotti e sul tema della valutazione appunto eh, le volevo chiedere eh, magari di eh, illustrare la sua critica al cosiddetto modello delle pratiche sociali che si è affermato, che si è affermato in ambito di insegnamento e quindi poi di conseguenza la, nella valutazione questo modello detto anche problem solving eh, a discapito invece di un approccio, se vogliamo definirlo più critico, forse più personalizzato eh, prego professore grazie, allora innanzitutto io separerei il problema della valutazione degli alunni dal problema della valutazione dei docenti su cui mi soffermerò nel, nel successivo intervento perché eh, secondo me vanno tenuti in parte, in parte distinti. Parliamo innanzitutto su una cosa, non userei il termine sperimentazione rispetto a quello che abbiamo dovuto fare durante il periodo di didattica a distanza, perché la sperimentazione è qualcosa di più importante, io lavoro in un istituto che aveva una tradizione di sperimentazioni fondate proprio su quelle che erano le compresenze che rimangono tra le mie esperienze professionali. Più interessanti da tempo e che eh, con la riforma Gelmini sono state di fatto proibite e rese impossibili. E non confonderei l'autentica pluridisciplinarità con quella, parliamoci chiaro, buffonata che chiediamo all'esame di Stato, dove che ricorda più l'accostamento del gioco del domino, dove si può partire da Schopenhauer e in tre mossi arrivare a parlare del forno a microonde approfittando dei concetti di volontà e di energia, che è un modo concepito per destrutturare il sapere, per impedire una logica di senso no? in quello che si comunica, nel momento in cui l'esame ha la funzione proprio di rendere irrilevante quanto fatto durante l'anno e reagire retroattivamente per, per in qualche modo non motivare più neanche quel lavoro coerentemente culturale che facevamo. Però andiamo a vedere perché è vero che su questo punto della, di questi mesi della pandemia si è, eh, come dire, individuato e un vulnus da parte della nostra categoria. Innanzitutto è stata un'attività ovviamente improvvisa, non programmata, d'emergenza, e sia chiaro tale deve rimanere, nel senso che se anche i dispositivi che abbiamo usato in modo esclusivo avessero, avessero le hanno sicuramente, sono d'accordo con Nicola Capone, delle potenzialità positive e innovative, non lo potrebbero mostrare concretamente in questa situazione di forzata distanza e di isolamento. Perché il digitale è una risorsa che va utilizzata nelle sue potenzialità comunque nella relazione in presenza e fa parte della relazione. D'altra parte noi abbiamo dovuto trovare rapidamente il modo di organizzarsi in progress, all'inizio non sapevamo neanche che la chiusura delle scuole sarebbe arrivata ad investire l'intero anno scolastico, quindi abbiamo anche dovuto rivedere attraverso un confronto tra di noi, tra colleghi, tra persone che si stimano, e però su questo, eh, dopo voglio dire, ritengo che questo fosse l'unico modo, cioè che fosse il nostro diritto in quanto docenti, certo nella relazione collettiva, collegiale, eh, a trovare le modalità, a sperimentarle, a confrontarle. Però bisognava fare riferimento a due parametri, che secondo me sono stati invece disattesi, e bisogna capire perché. Il primo è ovviamente la nostra esigenza di salvare il lavoro dell'anno, che è un lavoro culturale, relazionale, didattico e formativo e quindi non far sentire eccessivamente questa separazione e interruzione del lavoro, ma poi tenere conto di due condizioni particolari che facevano riferimento al vissuto, tanto nostro quanto soprattutto degli studenti. Uno di carattere oggettivo. È chiaro che non tutti avevano le connessioni, la disponibilità, gli spazi domestici adeguati, chi aveva più fratelli, avevano connessioni contemporanee. E bisognava tenerne conto per non escludere comunque dal processo di, di confronto culturale che facevamo, dall'altra, anche soggettive. La capacità di reazione psicologica, un isolamento forzato a quell'età è differenziata. C'erano casi, gli alunni sono tanti che abbiamo, in cui il dramma della pandemia colpiva anche condizioni familiari e personali e quindi andava a incidere sulla capacità di concentrazione, ma anche cose più banali, avere un diciottesimo anno da compiere e viverlo nell'isolamento ha creato difficoltà anche alle persone con maggiore tempra e spesso questo non lo si vedeva nell'incontro online, ma bisognava intuirlo da altri aspetti, oltre che da una relazione approfondita e questo perché lo dico? Perché molti miei colleghi, questo lo dico, hanno scelto in modo, secondo me, assolutamente poco meditato di replicare esattamente quanto si faceva in classe online, come orari, come contenuti, come pratiche, addirittura di approfittare del maggior tempo a disposizione che gli alunni avevano in casa per caricarli di un lavoro che impediva invece quella rielaborazione su tale esperienza che invece risultava decisiva, perché bisognava in quel contesto in cercare di offrire spunti di rielaborazione di questa esperienza drammatica proprio a partire dalle materie di insegnamento. Cioè far vedere poi, peraltro, che la cultura è qualcosa viva e non è l'apparato servente, La setta degli attrezzi che serve a risolvere problemi concreti. Faccio un esempio, anche se Nicola l'ha già fatto di suo, noi avevamo appena concluso un'unità sul giusnaturalismo, naturalismo, è stato interessante vedere che in tutti gli articoli che affrontavano il problema dei, dei, dei PCM, come controllare un comportamento collettivo che all'inizio sembrava in qualche modo andare contro le norme di sicurezza, il nome di OBS fosse in assoluto quello più citato, in articoli non filosofici ma relativi alla pandemia, chiedersi perché, valutare in che modo. Si potrebbero fare altri esempi, ma io per esempio rimando a un, a un dibattito molto bello che in rete di Mauro Bonazzi e su, su, quindi degli antichisti, si discuteva della settima lettera di Platone, si è parlato però quasi sempre in clima emergenziale di come delle competenze dei politici, di come non tenevano loro, si è attualizzato. Io sono rimasto molto soddisfatto per il fatto che anche io, l'ho chiesto ai miei studenti, di fare una riflessione che veniva alla fine eh, di, un, di un elaborato che loro potevano realizzare e consultare dei materiali come il Platone teorico, teorico di Callipoli e quelli di Magnesia avrebbero potuto immaginare differenti no, provvedimenti nei confronti dell'emergenza che stavamo vivendo. Ed è nato un coinvolgimento, ma perché lo dico? Perché la didattica a distanza ha dimostrato che il nostro... Rifiuto categorico sul piano teorico delle didattiche innovative quando vengono giustificate in quel modo, eh, tipo Campione Tagliagambe che ho citato prima, non è un rifiuto ideologico. Io non è che, eh, cioè, io rifiuto l'idea che quelle metodologie rappresenterebbero una novità da applicare in modo totalitario all'esperienza didattica e non quando il docente in determinati momenti ne sente l'importanza, tanto più che il famoso confronto con la realtà quasi sempre lo si realizza nel momento della spiegazione, più che in quello poi decisamente della verifica. Non so, se noi prendiamo i compiti di realtà che Maurizio Maglioni nel suo Flip, flip Class eh, eh, descrive e consiglia che rapportano gli etruschi con la morte, come viene il tema della morte nella nostra realtà, rapporto uomo-donna al tempo degli Etruschi come lo paragoni alla realtà attuale queste domande inutilmente ripetitive non vanno invece a colpire l'immaginario quando invece l'attualità presenta, lo dico perché poi viene addirittura detto che un semplice voglio dire aggiunta di un riferimento all'attualità è, è stato elaborato dopo aver letto tutti i volumi sulle competenze europee lo dico proprio perché anche la flip ecco per esempio io mi sono posto il problema visto le materie che insegno sono le stesse di Nicola che faccio? non si possono tenere gli alunni cinque ore davanti al computer ok ci sono le lingue la matematica hanno problemi di... io ho scelto di fare un solo appuntamento settimanale e di mandare i materiali no? e beh quei materiali mi rimangono in archivio certo che sono interessato a volte all'esperienza flipped dell'anticipazione io per un po' faccio un lavoro ma saprebbero i miei alunni se avessero curiosità di interessarsi a un autore che io non ho svolto, autonomamente comprenderlo un, mini, un minimo con i loro mezzi a partire dal testo. Ecco che ogni tanto questo esperimento lo faccio per verificare anche l'efficacia di quello che sto svolgendo, quindi non si tratta di un rifiuto categorico, si tratta però di svelare l'impostazione ideologica, oper, operativistica che c'è dietro questa. E allora il problema, qual è? È vero, c'è un problema tra di noi che va in qualche modo relazionato. Cioè, eh, chi occupava il tempo spazio in quel modo le verifiche in senso tradizionale. Io ho letto anche cose allucinanti nella mia esperienza personale con i miei colleghi: non c'era chi faceva bendare i ragazzi. Ma anche nelle università so che hanno estrema difficoltà no? negli esami, eh, soprattutto di matematica, eccetera, a verificare l'impossibilità di copiare degli studenti. Ecco, queste stupidaggini che purtroppo ci sono, il che vuol dire che effettivamente è mancata una capacità rielaborativa rispetto alla situazione. Però qual è il problema? Io sono d'accordo con quello che ha detto Nicola, poi potremmo confrontarci su come rispettivamente diamo equilibrio alla lezione frontale, eccetera. Quello che ha detto Cristina Raimond sulla valutazione, ma io l'ho sempre proprio pensato spontaneamente, non solo che la valutazione è un momento integrante del momento formativo, non solo che il voto, anche quando è numerico, esprime un progresso, o un regresso, non è mai una valutazione oggettiva. Qual è il mio timore? Eh, però eh, l'argomento è scottante. Beh, da una parte che questo nostro riflettere è utile per prendere le distanze da quell'orrore quell che è l'imbalse, evidentemente, no, per forza di cose, che va a formalizzare pensando di poter dare a settembre una valutazione oggettiva di come è avvenuta la didattica, cosa a distanza, cosa che evidentemente è evidentemente impossibile. Però io ho sempre paura che eh, queste nostre autentiche preoccupazioni vengano poi sfruttate per la finalità assolutamente contraria, perché secondo me l'intento riformatore non è, in questi anni non è mai stato costruttivo, è stato sempre distruttivo. L'alternanza scuola-lavoro a chiacchiere voleva essere uno strumento per dare opportunità di lavoro e rialzare il PIL nazionale. Aveva un'altra finalità, che era quella di convincere noi insegnanti che il nostro impegno culturale non era prioritario, in qualsiasi momento la programmazione poteva essere interrotta, bloccata, eccetera, dalle priorità di queste pseudo attività lavorative e dall'altra convincerci di far entrare nella scuola del personale formativo esterno che ha questa mentalità aziendalistica e privatistica, che in qualche modo si presentava con una presunzione formativa superiore a quella di noi insegnanti qui mi fermo perché il tempo è terminato è chiaro che a questo punto c'è però il problema come si fa a valutare l'insegnante eh, che è un problema a cui non voglio sfuggire però lo facciamo nel prossimo passaggio veramente. sì, prossimo e ultimo passaggio che è il, um, il seguente um, insomma um, Sembra che il mondo della scuola lamenti mh, da qualche, ormai da decenni, una certa mancanza di lungimiranza e di prospettiva organica da parte dell'iniziativa politica. Anche se questo potrebbe essere un po' l'opinione eh, eh, vulgata, eh, effettivamente come suggeriva il eh, professor eh, Carosotti, ma anche il professor Capone, forse non è così, forse c'è sì una lungimiranza eh, sotto traccia. E, comunque abbiamo visto importanti eh, riforme mutare la eh, forma più volte in pochissimi anni, eh, c'è riferimento alla mia esperienza personale degli ultimi anni, ad esempio sul percorso FIT, sui metodi di reclutamento degli insegnanti, eh, insomma c'è stata una forte mh, destabilizzazione che alla fine va a contribuire ehm, a rendere ancora più precario il sistema scuola che già precario è. Ehm, la domanda vorrebbe essere la seguente, ehm, se ehm, intravedete delle basi generali, delle premesse comuni che indipendentemente poi dagli, dai singoli orientamenti politici, ehm, possono far ripartire, la, insomma, possono ridisegnare la scuola, la scuola italiana. E dato che è stato citato più volte, magari questo poi lo chiederei al professor Carosotti, se nel, nel rapporto con ci sono insomma, informazioni interessanti in questo senso. Eh, farei intervenire adesso per, la, per primo il professor Capone, che si è occupato, come diceva, di diritto pubblico e di eh, Costituzione, quindi proprio vorrei chiedere se al di là degli orientamenti politici, poi, delle forze attualmente in campo, eh, a suo modo di vedere ci sono eh, delle premesse costituzionali generali da cui si può eh, ripartire per fare politiche scolastiche ma l'abbiamo detto già prima non, non entro nel merito perché penso che giovanni carosotti farà un'analisi dettagliata del rapporto Colau e della relazione Bianchi. Uh, noi, noi abbiamo dentro il dettato costituzionale c'è l'indirizzo delle politiche scolastiche uh, che è segnato dal, da, dall'articolo uh, 3 uh, che mette al centro il pieno sviluppo della persona umana. Questa è uh, la, la, chiave, la prima chiave. La seconda chiave è uh, l'articolo 9 uh, che mette insieme altri due termini arte, scienza e libertà. Uh, ora... Uh, e la promozione del sapere tecnico-scientifico. Questo congegno costituzionale è importante perché ci dice che eh, sostanzialmente la nostra Repubblica è fondata sulla cultura. È una Repubblica di cultura, dove cultura non si intende una cultura, un sapere. La cultura è intesa come processo, appunto. Se lo, noi lo leghiamo a quel movimento di libertà che fa l'arte e la scienza, nell'essere esercitata e quel movimento che fa ognuno di noi durante tutto il suo percorso esistenziale di svilupparsi pienamente come individuo e come appartenente ad una comunità ecologica una rete di relazioni ecco che la scuola diventa quella infrastruttura necessaria per fare tutto questo il sapere tecnico che è legato immediatamente al lavoro su cui al primo articolo appunto si dice di cui al primo articolo si dice essere fondamento della Repubblica. Il lavoro è espressione di questo processo lento, faticoso, dove ci sono le inclinazioni di ognuno di noi, i saperi esercitati liberamente e le, loro, e le applicazioni di questi saperi, nei saperi tecnici. La tecnica è un modo di trasformare il mondo, è un modo di intervenire sul mondo e trasformarlo. In, in, in qu, verso qu, quale indirizzo? E appunto l'indirizzo che dà la Costituzione è sempre lo stesso rafforzare il regime democratico del nostro paese per fare questo significa che io devo essere messo in grado di prendere parte alla decisione di prendere parte alle decisioni della vita uh, collettiva, di prendere parte a quel processo di trasformazione per esempio a cui sono soggette le nostre, le nostre comunità urbane uh, Oggi se noi pensiamo alla città e al tempo che abbiamo a disposizione per decidere della città, noi ci rendiamo conto eh, della trappola nella quale ci troviamo, i tempi di lavoro e l'incapacità di poter argomentare e decidere in modo collettivo. Questi sono i due grandi handicap dinanzi ai quali noi ci troviamo quando intercettiamo la decisione politica. E sono questi due temi, il tempo del lavoro, che è tempo di vita, e il tempo che può diventare tempo di non vita, e la capacità argomentativa e dialogica collettiva, individuale e collettiva, sono strettamente legate a quel dispositivo costituzionale. Libero sviluppo della persona umana, libertà della ricerca e dell'arte, sviluppo della tecnica, dei saperi eh, tecnici e della tecnologia, cioè della capacità trasformativa che ha una comunità politica. Ecco, se noi non creiamo queste premesse, anche la vita democratica viene meno, perché la vita democratica, sì, la vita, eh, eh, diciamo, di coloro che sono governati, per stare dentro una dicotomia classica tra governati e governanti, è una vita. Eh, miserevole perché non si è più capace di capire cosa accade dall'altra parte, non si è più capace di prendere parte della decisione e allora cosa succede quando si indebolisce questa infrastruttura? Risorgono le, la tentazione di affidarsi all'uomo forte ritorna la tentazione che l'uomo forte non è il fantoccio di, del dittatore oggi la decisione forte l'uomo forte è la decisione presa, presa senza i necessari passaggi democratici senza le, le necessarie contestualizzazioni. Ma questo è un problema culturale, è un problema di capacità eh, di comprendere quello che ci sta attorno. Ecco allora, la premessa costituzionale della scuola c'è tutta. Il problema è che in questo momento la scuola va in un'altra direzione, nonostante l'immenso lavoro che si fa, che fanno i ragazzi, che, fanno, eh, che facciamo noi, noi docenti, che si fa all'università. Non basta. Allora, noi eh, abbiamo l'occasione di utilizzare i fondi messi a disposizione in questo momento di crisi per infrastrutturare la scuola. Eh, Marco, ci diamo del tu, tu verrai a scuola, ti accorgerai che in molti istituti non avrai la biblioteca dove poterti ritirare per studiare e approfondire, perché non hai lo spazio per farlo. Non c'è lo spazio dove poter lavorare eh, in coworking con altri colleghi e preparare ad esempio la lezione eh, in copresenza. Tu ti troverai da solo con i tuoi mezzi, eh, magari a casa, perché non hai le infrastrutture giuste, così come manca il diritto allo studio. Diritto allo studio che non solo permette ai meritevoli, anche se privi di mezzi, anche se privi di mezzi, di raggiungere più alti gradi dell'istruzione. Per cui eh, la garanzia di questi, di, di, del diritto sociale sostanziale all'accesso alla scuola e alla conoscenza. Il diritto allo studio si sostanzia dunque non solo permettendo appunto con busse di studio, sussidi economici, ma per esempio perché non pensare a, uh, al tempo pieno a scuola. Noi abbiamo, abbiamo un patrimonio edilizio che andrebbe messa a posto, ma che resta chiuso per metà giornata. Perché quell'edificio non può diventare, ad esempio, eh, aula studio per i ragazzi? di qual... Io insegno una scuola periferica, dove non hanno nemmeno il marciapiede per attraversare la strada. Ma perché la scuola che resta chiusa il pomeriggio non può diventare un'ala della scuola, un momento di studio per i ragazzi? con una biblioteca messa a disposizione, una videoteca, bastano pochi mezzi, il problema è indirizzare questi mezzi e il dettato costituzionale ci, è, ci dà la, la via maestra da questo punto di vista, perché lì dentro c'è tutto sedimentata una cultura democratica che è alla base del nostro disegno educativo Calamandrei scrive quel bellissimo discorso in difesa della scuola democratica cito un classico forse fin troppo citato ma secondo me mai fin troppo citato noi dobbiamo difendere la scuola democratica costituzionale e la costituzione al centro la persona al centro la persona come individuo e come appartenente alla comunità Uh, di riferimento e questo è fondamentale noi lì dentro formiamo il cittadino, la cittadina l'abitante democratico e, e che può anche essere pronto ad aprirsi a quello che sta accadendo uh, nel mondo, intorno a noi Grazie. Eh, professor eh, Carosotti, dato che è stato chiamato in causa anche dal professor Capone eh, insomma, sulla questione, in particolare sulle, mh, sulle ultime novità contenute nel rapporto Colau, sentirei il suo parere. Allora, sì, adesso vediamo un attimo perché volevo toccare anche alcune altre questioni. Sul rapporto Colau, come sulla relazione Bianchi, in realtà... C'è molto poco da dire, perché non hanno fatto altro che estremizzare e condensare quell'idea di scuola che era precedente alla pandemia. Cioè, Mi sembra che l'abbia scritto Valeria Pinto. Cioè, trovano e cercano di realizzare ciò che avevano in mente già prima e che adesso hanno trovato un'opportunità per in qualche modo imporre. Qual è il senso però estremistico? Tutto è centrato sull'impresa l'impresa come eh, motore del rilancio, motore della trasformazione e quindi essendo la formazione in questa strana relazione, inferenza discutibile tra organizzazione della scuola e successo economico di un paese, essendoci questa dipendenza, la scuola in qualche modo deve dipendere essa stessa dall'impresa, impresa considerata proprio come un soggetto, direi quasi metafisico. Eh, oggetto essa di diritti costituzionali, per cui non so, non poter licenziare è, è come un crimine contro la libertà dell'impresa che vale tanto quanto la vita singola di coloro che quel provvedimento in qualche modo lo subiscono. e Però attenzione, questo rapporto privatistico si estremizza con il fatto che le aziende formerebbero gli insegnanti, farebbero donazioni, gestirebbero i contenuti e ovviamente introdurrebbero, io ho avuto delle esperienze, lo dico di PCTO, di alternanza scuola-lavoro, in cui la dimensione dell'azienda era proprio concepita in qualche modo per convincere gli studenti dell'efficacia di un certo sistema di concepire la realtà, però valutato in modo chiuso. Per esempio, eh, loro dovevano imparare a indurre bisogni che il futuro consumatore non avvertiva e quindi fare dei progetti in questo senso oppure avrebbero dovuto come dire quando scegliere l'università il loro primo pensiero era io come mi posizierò nel mercato tra dieci anni, cioè la logica del mercato privatistica, aziendalistica è quella che deve conformare la soggettività in un mostruoso processo di soggettivazione dove alla prima domanda qualche studente che studiato, aveva studiato Socrate se le posta se è giusto o no indurre dei bisogni che non ci sono, in alcuni per, per condizionarlo a consumare, beh la domanda etica, la domanda etica se la poneva. Però attenzione, questa logica cosa fa sì? Questa scuola che è il rapporto con l'Ao, ma da sempre che vogliono imporre, è una scuola in cui un sistema, quello neoliberale, in qualche modo viene considerato intrascendibile, lo studente deve imparare a starci dentro a sue spese conoscendo le regole, ma non deve avere gli elementi categoriali in possesso dei quali lo potrebbe mettere in discussione e criticare dall'interno. Per cui nel momento in cui non riuscisse, andasse verso un fallimento, il che peraltro se uno legge il libro curato dalla Fondazione Agnelli sulle competenze è una prospettiva reale che viene, che viene Contemplata in qualche modo dovrebbe colpabilizzare le ste, lo, se stesso, in quanto non all'altezza delle richieste dei principi competitivi che gli vengono detti. Per cui sostanzialmente questa realizzazione, eh, io consiglierei di andare a leggere gli articoli su Ross perché quel copia e incolla sull'università, quell'aver usato e travisato i dati Ox, peraltro avendo come fonte un articolo di Repubblica, ci fa capire come in fondo il capitolo sulla formazione alla scuola fosse già stato scritto e sia stato scritto in quel modo sintetico e rozzo particolarmente imbarazzante, tenendo conto che loro si, sarebbero i tecnici competenti rispetto ai quali noi dovremmo essere quelli che da loro subiscono formazione, capiamo chiaramente il motivo per cui i docenti la formazione la rifiutano. Se devo fare un corso come l'ha fatto il mio ambito territoriale, sulla twitteratura per ridurre i capolavori letterari ad un tweet, non lo faccio, perché lo ritengo anticulturale, non perché sono ostile al bisogno di formarmi, ma ormai il progetto Formazione prevede solo eh, corsi che anche quando sono disciplinari sono funzionali a una operatività. Io penso di averlo chiarito, cosa vuol dire fare una relazione passato-presente, che deve in qualche modo comunicare lo spessore della cultura e invece che cosa vuol dire farlo, come negli esempi che ho detto prima, concependolo unicamente per favorire un'abilità operativa, in cui il contenuto diventa in qualche modo sostituibile e indifferente. Detto ciò, detto ciò attenzione, che cosa, che cosa volevo dire? Che parlare di mancanza di lungimiranza e prospettiva organica, secondo me è un po' un abbaglio. C'è un percorso di lungo periodo attuato con coerenza ed estrema continuità. Io eh, ricordo un episodio, mi sembra il 2016, dopo che uscì la scuola impossibile di, di, oh Dio, di Giulio, Giulio Ferroni. Lui presentò quel libro alla Sapienza di Roma. Contemporaneamente alla Enciclopedia Treccani, in, nello stesso orario, Luciano Benadusi e Adolfo Scotto di Luzio discorrevano sulla scuola su posizioni divergenti, un dibattito interessante, Contemporaneamente al Ministero dell'Istruzione, Valeria Fedeli, allora ministro Luigi Berlinguer e Maria Stella Gelmini insieme pontificavano le nuove riforme. Quella è proprio un'immagine tipica di una continuità che c'è stata e che è garantita dalla presenza degli stessi tecnici. l'amministrazionina ha chiamato Max Bruschi, che era il collaboratore di Maria Stella Gelmini. Semmai bisogna chiedersi il perché, perché anche. Un movimento come il 5 Stelle che sembrava dovere rivoluzionare tutto ha accettato questa logica, sapevamo che al suo interno c'erano personalità come Salvatore Giuliano, redivivo dalla Buona Scuola e anche Luigi Gallo che credevano nella validazione scientifica delle nuove pratiche innovative. Però speravamo in una dialettica interna, mentre a me sembra chiarissimo la scuola deve essere disciplinata secondo quel criterio, ecco perché io accolgo molto volentieri sul piano del dibattito tutte le cose che ha detto Nicola Capone, però attenzione, perché ogni volta che noi avanziamo prospettive anche di ripensamento degli spazi, il, la nostra proposta viene immediatamente strumentalizzata per scardinare l'organizzazione educativa, perché attenzione, una cosa importante del rapporto con l'AO, dei documenti dell'NP, della Fondazione Agnelli, che dietro questa Evidente finalità neoliberista e funzionale all'impresa. Loro spacciano tutto come un'azione politica rivolta a contrastare la disuguaglianza e a favore dell'inclusione. Dove, per inclusione, cosa intendo? Lo scardinamento del gruppo classe, che è l'unica esperienza per ora abbastanza di solidarietà che permette agli alunni anche di fare resistenza quando si trovano di fronte a un autoritarismo inadeguato, per. E, sì individualizzare al massimo il rapporto ma nel senso proprio di impedirgli attraverso il confronto tra pari di arrivare a un confronto critico sul sistema e a colpevolizzare se stesso se non raggiunge gli obiettivi che si è prefissato ecco, una cosa sola il problema delle ripetizioni non so, io quei dati che ha detto Cristian Raimo non li ho visti mi sembra un attimo eccessivo però il problema grosso, lasciamo perdere è quello della didattica di recupero che effettivamente è stato sempre delegato ad istituti privati e che invece sarebbe sì un notevole riforma, peraltro di ampliamento dell'organico, io ricordo, non sono mai riuscito a trovarla perché ho un ricordo di memoria che risale a più di vent'anni, un'intervista di Luciano Canfora al Manifesto, in tempi in cui queste riforme erano lontane, in cui lui sulla scuola faceva due proposte, una oggi suonerebbe da Marziano, eh, rendere il triennio un quadriennio per far sì che si possa studiare bene il Novecento senza sacrificare i contenuti precedenti ma l'altro era raddoppiare il personale e rendere un personale alternativo pomeridiano nella scuola che assista allo studio cioè la didattica di recupero deve essere organica fatto da personale docente non può essere l'affidamento o a organizzazioni di volontariato ci sono anche nella mia scuola alcuni di noi danno il loro rapporto per gli studenti in difficoltà o appunto questo mercato privatistico che a me non sembra così eccessivo da addirittura cambiare in modo statisticamente rilevante la nostra situazione stipendiale un po' misera, però il problema esiste. Sulla valutazione docente, qual è il problema? Non possiamo affidarla all'invalsi, non possiamo affidarla ai criteri formali, noi non è che non vogliamo la valutazione, non vogliamo la valutazione né di quel tipo, né soprattutto sui criteri, perché io non vengo valutato in virtù della mia competenza disciplinare, vengo valutato in virtù della fedeltà che in qualche modo do a queste nuove pratiche. Questo è il punto che dobbiamo contestare. Allora, l'unico modo cos'era? Il personale ispettivo è stato totalmente azzerato. Quello che c'è oggi, che dipende dagli USR, viene solo per valutare... L'applicazione o meno delle, delle varie didattiche più o meno innovative. In realtà, il sistema democratico dei decreti delegati, che sicuramente è a rischio di burocratizzazione, nella sua logica funziona: ci sono delle criticità, devono emergere, il dirigente deve avere il potere di evidenziarle attraverso un confronto e il collega deve essere giudicato da pari sul lungo periodo, perché i contesti sono tanti. Perché il diritto di essere giudicati da persone che sono in grado, invece oggi il giudizio è unicamente sulla base di criteri politici, sulla base di criteri eh, gerarchici in cui stiamo attenti, la fedeltà è la cosa più importante, ci sono licei in cui i dirigenti, quando ci sono, scusate forse adesso termino, cosa fanno quando arriva un nuovo docente? Pensate alla perfidia dell'organico di potenziamento, gli danno metà orario in classe, con la scusa del potenziamento, non gli permettono di fondare una relazione forte con le classi, in modo da eh, impedire al, al, docente, al, al preside quella manovra sempre ricattatoria di toglierlo dall'insegnamento se non si adegua. Ci sono presidi la cui politica consiste nel provocare i, nei primi periodi del loro, del loro mandato una, un numero enorme, di, di trasferimenti tra i docenti esterni che non, non accettano una determinata pressione. Purtroppo questo avviene e allora il problema è complicato perché Perché è reale. In ogni lavoro ci sono le persone che fanno dei danni e per carità c'è anche nel nostro mestiere. Certo anche rispetto a prima, io, io ho criticato il disciplinarismo insensato e radicale, Adesso permettetemi quest'ironia, è una delle frasi più infelici di un filosofo, che comunque io miro molto, che è Giorgio Lucacci. Quando Giorgio Lucacci dice il peggior socialismo è sempre preferibile al miglior capitalismo, io dico che eh, la peggiore didattica disciplinare, che quando è rigida è anch'essa anticulturale, quanto le competenze, la preferisco comunque la migliore didattica per competenze, perché quella ha proprio un'idea distruttiva della capacità di sapere critico, ed è veramente qualcosa che in questi anni, poco alla volta, ha reso più difficile, anche per i studenti capaci, una relazione forte con gli studenti, perché la motivazione è sempre, più sempre raggiungerla, ma più difficile da realizzare. Scusate se mi sono, volevo rispondere anche a queste altre cose, Signore. se sono un po' ordinato, un po' allungato. Vi ringrazio. Certo, grazie. Eh, L'ultima parola la lascio al professor Cristian Raimo. Che insomma, ha anche un'esperienza politica diretta, essendo assessore ehm, a Roma, alla Cultura, al Municipio 3. e Quindi, insomma, stesso tema, se vuole anche rispondere alle sollecitazioni avanzate dagli altri due ospiti, e se poi può dire come lui nel, nel suo caso personale ha cercato di integrare questo doppio ruolo di insegnante di eh, comunque personale parte del personale politico ma parto da quest'ultima cosa semplice penso che ci sia una emergenza che è l'emergenza educativa che penso sia eh, il primo punto di qualunque agenda politica in questo momento veniamo da un 25 in cui la cosa peggiore che ha fatto Berlusconi non è stata quella di insomma, boh, insomma che ne fate tante però diciamo, penso che la scuola un processo di disalfabetizzazione di disinvestimento su scuole e università e noi ci ritroviamo oggi a Cercare di capire come mettere delle pezze a una scuola che prima dell'avvento, diciamo, dei verni peggiori del centrodestra, non era il possibile, ma era sicuramente un posto dove le domande che ci facciamo adesso non devono, non, non, le questioni che prendiamo adesso non, non venivano poste, diciamo, in, a questo livello emergenziale. E, eh, invece, eh, Invece adesso ce l'abbiamo e quindi anche la mia idea da politico è che ogni occasione sia buona per fare un insomma per portare pedagogia popolare in ogni luogo possibile. Io faccio l'assessore alla cultura e ho interpretato il mio ruolo così. Eh, penso che dobbiamo riempire gli spazi, i tempi, le lezioni di le suoni popolari, dobbiamo in qualche modo pensare che la. la, la la città deve essere a misura di un'autoformazione. Un Detto questo, altre questioni... C'è ancora qualche punto. piccolo problema sulla connessione, quindi se poi si è aperta qualche... grazie. Allora, per il resto... Ehm, io a un certo punto tutte questioni che riguardano, come dire, i grandi mostri che la scuola ha agitato... Eh, ho, sono provato ad andare veramente come San Giorgio al Drago a provare ad affrontarli cioè nel senso i rapporti invalsi mi, me li sono andati a sentire ogni volta che c'erano la presentazione ho, ho, ho parlato a lungo con le persone che sono dentro l'invalsi ed è chiaro che eh, questo mostro dell'invalsi eh, va, va trasformato va neutralizzato ma dentro c'è un un, un grande tema che, che, che, però, in qualche modo, dobbiamo, eh, dobbiamo però, non buttare, insomma, il bambino, capriccioso con l'acqua sporca, perché eh, noi abbiamo bisogno di dare. L'imbalzo in questo momento dà dei dati, il modo poi con come li usiamo questi dati, come siano ricavati questi dati è, è un grande problema, ma io penso che anche perché l'imbalzo, appunto è, è stato, come dire, è il modo in cui i un... sistemi di azione, pensati dai pedagogisti, da... Per da, dai più importanti pedagogisti italiani, Ghisalberti, eccetera, eccetera, ha istituito istituti importanti di, di formazione e di valutazione, eccetera. Allora, ehm, per me, eh, oh, ci occorre in qualche modo che troviamo degli strumenti per saper avere dei dati su quello che stiamo facendo. Quando si dice in maniera così anche un alla, alla, alla, alla presentazione del suo rapporto un anno di scuola in Veneto vale più di un anno di scuola in Calabria per me chiaramente è, è del tutto rigettabile quell'espressione lì, quel modo lì eh, però è vero anche che noi abbiamo in questo momento un altro problema che è il problema dell'immigrazione interna anche alle scuole superiori preferisco io che sto a Enna se c'ho un zio a Bologna Fare un, uh, un, uh, un l'ultimo anno, gli ultimi due anni, gli ultimi tre anni dal mio zio a Bologna perché lì c'è: ho fatto bene. E, e la questione dell'internalizzazione ri delle ripetizioni, Io penso che sia un'emergenza. Noi abbiamo sempre presente, diciamo, la scuola? Anche perché chi discute di scuola spesso come dire, sta in complicati appunto, in professori di liceo, nei licei complicati, comunque sta in poi la scuola. Perché la scuola, aspettate, sta in contesti complicati, dicevo, perché la scuola non è poi i licei, eh, la scuola scuole sono i professionali, la scuola sono le serali, le scuole sono tante tante tante cose e per me, come dire, quelle tante tante cose sono tutto quel 14,5% che non finisce le scuole superiori. e Che ce ne facciamo del 14,5% che non finisce le scuole superiori? Chiaramente quel 14,5% che non finisce le scuole superiori andrà a ingrossare quel 25% che dai 18 ai 29 anni... Non studia non lavora non va un'idea lunghi... non è nessun tipo di formazione e io rispetto alla uh, questione della valutazione degli insegnanti gli ispettori eccetera eccetera e anche diciamo quella giustamente appunto quella, quella il paragone che faceva con Luca, di, il, miglior socialismo, il peggior socialismo è sempre mi, pe, eh, migliore di, del, peggior, del miglior capitalismo, però rispondo anche pensando a Gramsci leggero della società capitalistica americana e quando appunto nei quaderni del carcere valutava eh, perché è così efficace poi il capitalismo, il capitalismo è efficace in questo momento. L'aziendalismo è efficace perché l'innovazione didattica non è stata capace di fornire delle risposte adeguate. Perché quello che c'era appunto anche nella grande riflessione socialista, liberale, cattolica negli anni '50-60, oggi si è completamente perduto. Eh, le comunità che si interrogano sulla scuola sono appunto queste tre comunità che sono, da una parte, una comunità che, al, nel migliore dei casi, di fare dei copia e incolla come Colau, come è detto, eh, nel peggiore dei casi, insomma, lì e dall'altra parte, di difendere. Uh, boh, una, in forma corporativa si è visto tantissimo questa questione del concorso che è stata una delle pagine più brutte di questo Covid un concorso senza concorso eccetera eccetera e dall'altra parte che pensa che si possa come dire con uh, uh, un colpo di, di, di pistola come appunto invece direbbe Hegel, uh, uh, pensare di riformare in nome dei valori allora io penso che in questo momento invece dobbiamo avere appunto un po' più di, la, di laicità e ogni problema, a pensare che non sia un mostro, o comunque come diciamo, trasformare il mostro in un essere umano. Eh, l'invalsi così è un'aberrazione, serve soltanto a fare eh, delle, a, a ottenere dei dati che poi servono appunto a fare le classifiche per i licei. Di fatto, li, tra l'invalsi e i rapporti della Fondazione Agnelli non c'è molta differenza in termini di impatto sulla valutazione e lì ci sono un sacco di milioni di euro che sono dati agli rimbalzi e, e quindi su questo chiaramente va fatto un, un ragionamento pubblico, un ragionamento politico, sono d'accordo, e dall'altra parte però c'è un eh, va fatta una battaglia tra i sindacati e i partiti, cioè la scuola in questo momento è fatta da, da tantissimi insegnanti fanno un mazzo così che fanno gli assistenti sociali i genitori che non si vanno eccetera eccetera e hanno una grande parte di persone che invece non si pone problemi pedagogici non legge un libro da anni e che in qualche modo diventa poi un, un grande invece una grande platea elettorale perché appunto le riforme sulla scuola poi possono anche costare molto poco e quindi di fatto questo è, diventa un problema, allora per me per ottenere qualcosa di diverso vanno hanno fatto delle operazioni di avanguardia, pensare delle, delle micro operazioni di avanguardia a partire da alcune scuole, a partire da alcune esperienze, a partire anche da alcuni simboli importanti, basta scusate. Grazie mille. E purtroppo mh, siamo un po' oltre il tempo limite, quindi non c'è il tempo per gli ultimi... Sono già mh, oltre il limite anch'io. Ok, e ringrazio tutti e tre gli ospiti, professor Nicola Capone, professor Giovanni Carosotti, professor Cristian Raimo. Ricordo alle persone che ci stanno seguendo che gli altri stati generali eh, va avanti, ci sono altri appuntamenti domani e mh, dopodomani. Questo video poi sarà come tutti gli altri, lo si potrà ritrovare sul canale YouTube di altri Stati Generali. Grazie ancora e buona serata. Grazie. Ciao. Grazie anche a voi e a tutti. Grazie.